Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video che chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto chiacchiericcio per stare un po' con voi. E, e niente, oggi mi sono vestita in una maniera piuttosto diversa dagli altri giorni. Eh, perché sta cominciando a fare il freschetto anche da noi qui in Sardegna non fa più caldo come prima, come sentivo io e vi faccio il mio outfit aspettate un secondo allora questo è il mio outfit come potete vedere con i miei pantaleggings e questa maglia bellissima bella davvero molto bella si sì, vabbè a parte il le pantofolo che tanto trampa come cambio e questi sono i miei pantaloncini vedete questa è la mia maglia e, e nulla scignonna a parte e vabbè. quindi nulla torniamo alla base allora nulla ragazze dunque vi fatto vedere il mio outfit non sono truccata oggi perché non mi andava mm, come ho detto sempre nei mille video preferisco ogni tanto far respirare la mia pelle ma si sì, e, e nulla quindi alla fine, eh, oggi stamattina mi sono alzata alle 6 perché mi piaceva male la schiena. Anche nonostante io, il mio materasso è ortopedico e morbido, però la mia schiena è quella che eh, io ho la lomboscoliosi, non lo sapete voi ma è così. Ho la lomboscoliosi, quindi ogni tanto la schiena si fa sentire anche lei. ma vabbè, dettagli. E niente, ah, come vedete ho la location in cucina perché sto registrarne in cucina ma vabbè niente per dirvi a voi se mi, mi, mi, mi chiedeste se mi chiedete dove sono chiedereeste no, se lo sentite se mi chiedete dove sono sono per l'appunto in cucina e nulla quindi i, mh, cosa dirvi stamattina fa un tempo veramente allucinante perché si deve portare via mezzo mondo perché c'è molto vento, non lo so, non sono uscita fuori. Non è vero se c'è vento o meno, però ieri, ieri notte era vento, davvero, molto vento. Aia, ai, fanno male questo occhio qui, mi fa malissimo. Ai. E nonostante il nostro mi fa un po' male, vabbè, e niente, quindi um, che dire. Sperando che questo video vi possa piacere, non è nulla di che, sperando che vi possa far compagnia e, e niente. Non esco di casa perché tanto non me la sento, c'è troppo vento e non vorrei che mi... Eh, come si dice che mi... Mm, che mi trascinasse da una parte all'altra, che mi spattolasse da una parte all'altra, non so se dice così però così io la penso così è. e nulla ieri sera cosa ho fatto di bello eh, ho guardato il, il commissario come si chiama non è no, molto albano il il marisciallo proietti che era su su premium su rai premium era bellissimo allora ultimamente stiamo dando sul canale sulla canale 5 mm, come si chiama? Viola come il mare. Per carità, bello, ma ancora non ho avuto modo di vederlo. Questa quando lo vedrò. Lei è una delle attrici che sa recitare bene più delle altre attricette. Scusate se mando le freccette, ma è così. perché le freccettine? Ma certe attrici non sanno recitare. Lei è la migliore che sa recitare viola, cioè Francesca Chilini sarebbe, Francesca, il suo vero nome è Francesca Chilini sa recitare, sa recitare meglio delle altre eh, attrici quindi non vedo perché altre devono dire eh, che non sa recitare perché invece non è vero sa recitare benissimo come attrice è top, dal top del top io non vedo, su facebook hanno scritto hanno detto, ma come attrice non sa recitare, né quella, né lei, né gli cosa vuoi dire? Sa recitare meglio di te, innanzitutto, cara mia. E secondo me era una delle, di quelle che si occupa del segreto di ecco, vabbè. Quelle sanno recitare bene, però meglio Viola che loro, meglio Francesca lei che quelle del segreto. Non vorrei mandare troppe frecciatine, ma è così, è la realtà. E niente. Quindi, ehm, tutto sommato, raga, che vi dico? Mi piace di più come recita riuscita Francesca Chilini. Tornando a noi, il tempo, appunto, vi dicevo, mm, non è il massimo, ma non è neanche... Puff. Ogni tanto esce il sole a tradimento, però vabbè. Sembrava che doveva piovere stamattina, invece ancora non sta neanche piovendo. Già. Aspettate un secondo. Come vi faccio vedere? Vedete che non sta facendo nulla di che ops, si è riflesso e non si vede bene. Aspettate un secondo. Che ve lo faccio vedere di qui. Vedete? No, così non si vede una mazza. Dovrei metterla più così, ok, così forse si vede qualcosa. Ecco qua, si. Sì. Eh, non lo so. Lo eh, so che purtroppo l'immagine non è il massimo perché ci sono i pixel bruciati. Però se li metto così è meglio. Mm, allora, la giornata non è delle migliori, però. Um, io vedo che non c'è tanto vento, boh, non so neanche se voglio fare un giro a cosa per il palau, non ne ho idea. Oddio, perché è diventato così Ah, ok. È diventato scuro all'improvviso, perché non messo essere troppo scuro io. Vabbè, meno male che questo telefono tutta la, ha tutta la bellezza di questo mondo, anche se non è il telefono dei miei sogni, non me ne può fare. Una mazza importante che fa il suo bel. Le bestie, stavo facendo tutto il, il sporco lavoro, no? Non si può sentire il suo bella lavoruccio E niente, ragazze, ehm, io non so se uscire di casa o eh, fare altri chiacchiere con voi. Perché stavo pensando di fare la live, ma poi la live non me la calcola nessuno. Scusate, il termine è così, non me la calcola nessuno. E niente, fatemi sapere sotto i commenti cosa ne pensate di questo video. Di questo video che barra, sì, video riccio perché altro non so cosa dirvi. Cioè, saprei cosa dirvi. Mm, ieri ho, come dire, guardato appunto proietti in televisione. Ho mangiato tanto di quel riso a insalata che tra l'altro ce n'è rimasto un altro po', un, un gruzzoletto così ce n'è rimasto in frigo. Se sentite rumore sotto di noi l'appartamento secondario, sotto mmm, che gente che sbatte il portone, ma vabbè, dettagli <ride> e niente. E, e quindi sì, vi stavo dicendo il riso è, è rimasto un piccolo gruzzoletto nel senso po po poca um, un um, briciole avanzate però di riso colpondi riso e so che di farmi un po' di pasta oggi col ma vabbè che è, è avanzato il riso ma secondo me tutto col riso col poco, poco che è avanzato oltre a mangiarmi però anche un po' di pasta con la panna si vedrà già ma adesso, che ore sono? Fatti vedere un po'. Le 10 17, no, non è ora ancora di mangiare, pensiamo noi. Io, mi starete chiedendo, hai già fame? No, non ho fame, ma quando parlo di cibo, l'ormone della fame si attiva. Non è colpa mia, ma ho sentito dire che quando si attiva l'ormone della fame, non ho capito perché succede, ma forse perché ci piace mangiare, ma è ovvio. Hm? Raga è scontato, ciao! E nulla quindi ieri sera mi ho visto a parecchi programmi in tv. Ascoltando tra YouTube, e ehm... ah ecco, volevo dirvi: mi ascolto parecchi vostri, giro un po' su YouTube e giro anche un po' guardando la tele, che mi connetto tra tv e YouTube. Cioè, nel senso, tra il telefonino e la, la televisione, e vi guardo un po' di, di, di, di, di, di, di, dei vostri video. Voi direte: Ma come fai a guardarti l'uno e l'altro? Non ti viene male? No, sono un po'. Sono un po'. Smart work. No, ma che dico smart? work? <ride> no, no, no, non voglio dire smart. Voglio dire. Multitasking, so che mi riesce meglio sia a fare l'uno e l'altro, sia a guardare la tele e le, il telefonino, ma vabbè. Non so se si può dire multitasking, se c'entra qualcosa con, le, con la tecnologia, ma perlomeno penso di aspettate perché mi vedo troppo illuminati, ovvero troppo illuminata. No, aspettate, torno con me, se no è troppo, come dire troppo luccica solo già che non ho messo nessuna ring light perché raga non mi andava di mettere la ring light questo video ci resta così com'è e niente mm, anche perché non ho caldo ma eh, preferisco restare così come se sì, mi direte adesso quanto c'entra il, il caldo le vampate di caldo appunto con eh, la ring light perché mi dà caldo la ring light, preferisco stare senza appunto la ring light non è una ring light di quelle potenti che fa un caldo astronomico perché la mia piccola così e larga così ma non fa tutto sto caldo assolutamente sono io che non mi interessa avere la ring light al momento appiccicata al telefono eh, cioè incastrata al telefono quindi per il momento siete appoggiati sopra una, una pezzetta del, mm, per prendere le cose calde e appoggiate anche il mio astuccio del, del, di scuola, delle superiori. Quindi vabbè, niente. Tanto per dirvi dove siete appoggiate e quindi vi stavo dicendo: ogni tanto passo un po' da Mash e Beauty, ancora non sono passata dalle Martinos. Quindi ieri sono passata un po' da tutti tranne che me sempre da passare dalla galassia i giochi della galassia non lo so perché non riesco a passare sempre mi dimentico più me lo scrive lui più me lo dimentico dovrei passare ma non sempre riesco boh, vabbè. non lo faccio apposta raga che vi devo dire ciao <ride> ehm, vabbè man mano che pubblico questo video proverò a passare da, da lui dai poi cosa altro volevo dirvi volevo dirvi che Ah, ehm, allora, tra poco dovrò fare i video dei preferiti di questo mese, cioè eh, quello che mi piace di più, le cose che mi piace di più fare o eh, organizzare durante la settimana, questo voglio farvi, che poi non mi organizzo mai nulla perché sono una disorganizzatrice che non ce n'è, cioè nel senso che lascio così mi lascio così a ruota libera quello che devo fare e null'altro già quindi niente eh, questo video è a conclusione è a conclusione appunto perché non ho altro nulla da dirvi e ci vediamo appunto dopo un altro video non lo so quando scusate un po se sono un po moscia ma sono ancora a mezza Mille, mille sogni nel senso che sono ancora addormentata il caffè sembra non avermi fatto un pifero non lo so se mi vedete sorridere perché è da ridere perché ancora c'è sonno ma prima o poi mi riprenderò tranquille bacio e... ah le mie unghie le mie unghie sono queste ehm, le ho fatte con lo smalto di Ycon che è il numero ahimè non me lo ricordo però è questo color melanzana se mi piace sono felice perché è troppo bello mi piace molto e non è neanche brutto da vedersi è bellissimo anzi all'inizio l'ho messo un po' alla cavola l'ho rinfusa poi però l'ho un po' aggiustato non tanto perché non sono un estetista però ho potuto non solo una come si dice Oltre a essere unico tecnico, non so se c'entra la stessa cosa o meno, però sta il fatto che siamo lì lì. Eh, ho voluto fare questi ogni così. Scusate, una no, cosa, Vabbè, così eh, la bella e meglio. Mi sono arrangiucchiata e niente, ragazze. Questo era tutto. Bacio, mettete like di supporto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.